Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di gennaio 2023. Ad aprire le danze sono i versamenti dei contributi IMSS per colfe badanti il 10 gennaio 2023. Il termine interessa ai datori di lavoro domestico e si riferisce ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022, i contribuenti potranno pagare con la procedura online, tramite il circuito Reti Amiche, con avviso di pagamento pago PA o tramite app I.O. Il 16 gennaio puntuali tornano gli adempimenti periodici IRP, FIVA e contributi IMS. Sono chiamati alla cassa i sostituti d'imposta, i quali dovranno provvedere ai seguenti versamenti. IRPEF, versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2021 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative ai redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente. IMSS, i contributi a carico del datore di lavoro. IVA, i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dovranno effettuare il versamento di competenza del mese di dicembre 2022. In calendario anche l'appuntamento canonico con l'invio degli elenchi Intrastat il 25 gennaio 2023. Sono interessati dalla scadenza sia gli operatori intracomunitari con obbligo mensile che quelli con obbligo trimestrale. Dovranno provvedere all'adempimento i soggetti che hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022. Il giorno seguente, il 26 gennaio 2023, è l'ultimo giorno utile per il ravvedimento per oso breve legato al versamento dell'acconto IVA. Chi non ha provveduto al pagamento o lo ha effettuato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione con il fisco pagando l'imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il 31 gennaio è la vera e propria giornata da Bollino Rosso. La prima scadenza in programma è quella della comunicazione delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre del 2022. Sono interessati i soggetti con obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Lo stesso giorno è anche previsto il termine per l'invio dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid. Devono provvedere all'adempimento tutti i soggetti che hanno beneficiato di tali aiuti nel corso dell'emergenza coronavirus. La precedente scadenza del 30 novembre è stata prorogata alla fine del mese di gennaio. Altro termine del 31 gennaio è l'esterometro del quarto trimestre del 2022. La comunicazione si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2022. L'obbligatorietà della comunicazione è prevista fino allo scorso 1 luglio 2022. L'ultima scadenza in programma riguarda la domanda per l'esenzione dal pagamento del canone RAI 2023. Sono esclusi dal pagamento del canone i soggetti che non possiedono televisioni in casa, gli stessi dovranno inviare un'apposita istanza tramite il modello di non detenzione di apparecchio televisivo compilando il quadro A. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di gennaio 2023. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione. Al prossimo appuntamento, arrivederci!